Eccoci qui di nuovo nel canale YouTube di Color Connection a parlare di InDesign. In questo esempio vediamo come possiamo utilizzare grep sia per invertire delle stringhe di testo, sia per attribuire degli stili di paragrafo. In questo caso, infatti, io voglio invertire la seconda e la terza riga in modo tale che l'indirizzo appaia per secondo e l'email per terza riga, e poi voglio anche formattare il testo. Vediamo con un semplice grep come si può ottenere il tutto con un semplice passaggio. Vado nel comando modifica trova cambia. Si apre la classica finestra di trova cambia di InDesign utilizzeremo la parte grep per fare questa operazione. Io ho già la query salvata. Come vedete la stringa può apparire complicata ma in realtà è una ripetizione di oggetti. Con un semplice cambia tutto vediamo che andiamo ad invertire le due righe così come desiderato e a formattare il testo. La stringa la potete leggere tranquillamente, credo che la risoluzione sia sufficiente per leggere il contenuto della finestra Trova Cambia di InDesign. Vi puntualizzo solo un paio di cose, come vedete i fine di paragrafo sono diventati dei fine di riga forzata e come vedete nella parte modifica IN ho invertito attraverso queste variabili $1, $2, $3 e $4 la posizione delle righe. Per qualsiasi domanda che vi sorga da questo esempio potete scrivere nei commenti di, del canale di YouTube o scrivere direttamente una mail a connectme.colorconnection.it. Spero sia stato un esempio utile, ci possiamo sentire alla prossima puntata del canale YouTube di Color Connection.